E buongiorno, mondo. Colazione davanti alla tenda, belli freschi con brioche confezionate, caffè da sporto, caffè da sporto ma pasticciotto pugliese. Che sarebbe il pasticciotto leccese, però se la vuoi lasciare così, lasciala. Insieme a Martina Fianca. Fianca Franca. E buongiorno, ragazzi, vi stiamo portando a Loco Rotondo come potete capire dal nome del paese è un luogo rotondo perché è costruito tutto circolare concentrico come un bersaglio del tiro con l'arco. Dovrebbe far parte delle città bianche della Puglia insieme a Martina Franca, Ostuni, Trani e many others. Quindi ve la faremo vedere? Non lo so c'è traffico anche oggi, oggi traffico e caldo, traffico e caldo. Io dopo Si è venuta voglia. Al posto ehm. della brioche Grazie Com'è la polpetta? Buona Colazione del campione <ride> Caffè e polpetta, si è stupito pure quello lì rotondo a Verona è proprio un attimo eh come sapete qui in Puglia la prima cosa alla quale si deve pensare sempre è il sostentamento cibo siamo fermati abbiamo preso due mezzi focacce, una classica barese ma di grano arso e una ripiena di friarelli e mozzarella così lasciamo l'oco rotondo ma siamo sicuri di mangiare e pranzare con qualcosina tu sei contenta? molto! Siamo arrivati finalmente ad Ostuni, siamo proprio davanti alla colonna di San Pronzo che è quella lì, lei è stravolta dal caldo, per fortuna che qui all'ombra un po' di fresco c'è e facciamo una sosta per mangiarci le focacce che abbiamo comprato all'occorotondo qui davanti alla chiesa e poi andiamo a visitare la città, a dopo. Santo Rosso è anche il patrono di Lecce, per questo perché lui in vita era un vescovo e anche un alchimista. Quindi, nel 1650 in Italia ci fu per la seconda volta la peste nera, dopo quella del 300. La città era in ginocchio, non sapeva come fare, e lui consigliò a tutti di imbiancare dappertutto con la calce perché è disinfettante naturale. Oggi lo si sa all'epoca no. Quindi la gente gridò il miracolo perché si salvarono, la città diventa bianca e lui diventa il protettore ed essendo patrimonio dell'UNESCO ogni due anni devono rifare le facciate esterne sempre con la cance. Va bene. La città antica ha cioè, 2800 anni, è molto antica, fu costruita dai messapi, un sottogruppo degli Ittiti che attraversarono l'Adriatico e fecero tutta la Puglia. Sarebbero gli odierni croati, diciamo. Quindi siamo tutti figli dei Titi in Puglia e <ride> meno male perché potremmo essere figli di qualcuno. <ride> Chiesa Madonna del Carmine 1400, Chiesa Madonna della Grande 1920, Ossù ci sono bellezza di 20 chiese e questa è invece una che le fatte costruire da Mussolini durante il suo soggiorno vediamo lo stile eh, si vede in pieno Molto fascista però. questa città muraria presenta otto torri di vedetta, queste bianche dove erano anche presenti le catapulte per la controffensiva perché in tre occasioni i bizantini hanno dovuto difendere la città dai Serageni e dai Longobardi che hanno provato a conquistarla, però nessuno ci è mai riuscito perché all'epoca delle guerre, oltre alla fortificazione che vediamo, questa strada non esisteva qui praticamente c'era un diruco che andava giù di altri 50-60 metri che unito a quello che vediamo ne fa una muraglia invalicabile quindi questo ha aiutato molto a non essere stati mai conquistati tra l'altro questa torre che vediamo è un bastione del XV secolo, era la torre principale della città. Il primo posto di difesa, a fianco quell'arcata Porta Nuova, l'ingresso ufficiale, quindi considerato che qui era molto più profondo, i soldati avevano aperto quei tre buchi che vediamo di fronte a noi, in modo tale che se il nemico si fosse avvicinato troppo alla città, di là buttavano giù secchi di acqua e olio bollente e li scacciavano. poveri, pertanto troveremo diverse porte d'ingresso piccole e questo perché all'epoca era tassata la luce solare che entrava nelle case perché non c'era la luce elettrica, pertanto i poveri facevano porte piccole così entrava meno luce e pagavano meno tasse, non necessariamente erano basse. Questa invece è una strada particolare per via di queste rampe che fuoriescono, servivano a far frenare gli zoccoli degli asini e dei cavalli così non scivolavano giù specie quando pioveva, lo stesso modo nel risalire si aggrappavano e entravano sul terreno. Quello non voleva pagare tasse, le porte piccole, vedete. Doveva <ride> strisciare per entrare. Esatto, secondo me non funzionava Qui a sinistra abbiamo un altro patrimonio che è un esco la piana dei diritti monumentali. In Puglia ci sono 60 milioni di alberi di vivo, uno per ogni italiano. Questa zona protetta ne conta 250.000, di cui 190.000 sono secolari e 60.000 millenari. E fra di essi c'è il grande vecchio, un albero di 3.600 anni presso la masseria Brancati. È visitabile, pensate che in uno speciale che gli hanno dedicato a Lina Verde hanno fatto fare la prova, ci sono voluti 12 uomini per abbracciare il tronco. Vi lascio immaginare quanto è grosso. Ragazzi, lui è Pippo della Golapa, ci ha portato in giro con, con tutti Con l'ape Calestino ed ecco voi il Cicerone di Ostuni Fidatevi di lui, cercatelo qui in piazza Ostuni e non ve ne pentirete Salve, <ride> arrivederci ha capitolo ce l'ha consigliato Katia ma la Simu non è molto contenta perché voleva rilassarsi e anche qui è tutto chianconi chianconi però guardate che posto stupendo anche oggi mare mosso e chianconi dove non ci si può rilassare con la stuoia quindi proviamo a stare un attimo qui sederci guardare un po' il mare e poi andiamo a cercare un'altra spiaggia dove sdraiarci e leggere un po' di libri sul nostro kingdom. a ah, dopo ragazzi ragazzi finalmente siamo tornati al campeggio la Simu è distrutta non abbiamo fatto più tante clip dopo la scogliera perché siamo andati a riposarci un po' in spiaggia e adesso siamo andati a farci uno sprissettino qui al bar del campeggio e siamo così pronti per la doccia Cosa ne dici? Hai fame? Tantissima quindi doccia e, e cena. Mangiamo, mangiamo, mangiamo. A dopo, ciao. The next morning. E buongiorno, mondo. Prima di raccontarvi la giornata di oggi, vorrei farvi vedere una cosa. Adesso che la Simo è andata a prendere il caffè, questo è il mio lato della tenda. Guardate un po', mentre questo è quello della Simo. Non diteglielo che ve l'ho fatto vedere, a dopo. Vediamo un esemplare di Simona alle prese con il putiferio che ha creato nella tenda. Io ho già tolto il materassino, tutta la mia roba che è già qua ritirata e lei sta cercando di capire dove e come ha messo la sua roba e soprattutto come ripiegarla per farla stare di nuovo dentro lo zaino. Ce la faranno? I nostri eroi questa mattina? Abbi fede, abbi fede! Tutto tornerà al proprio posto, in bocca al lupo, game on. Ragazzi, i bookmaker non avrebbero dato una lira per questa scommessa, ma la sim è riuscita a ricomporre quasi il suo zaino. C'è ancora della roba qua in giro, che dove tutto e lei è totalmente soddisfatta ci ha messo solo un quarto d'ora <ride> Ciao! e ora andiamo a lavarci i denti e poi si parte per le grotte di castellana okay. Two hours later. Ragazzi, siamo arrivati al parcheggio delle grotte di Castellana e già si paga la visita alle grotte, penso, non proprio economica perché abbiamo letto sulle 18 euro ma anche il parcheggio gli fa un 4 euro di parcheggio e andiamo a visitare le grotte va? e non so quanto riprenderemo perché forse si può riprendere solo la prima sala la prima grotta quella più grande e poi non si può né più fotografare né fare video quindi a dopo ragazzi Ciao. questo è il nome amico del mondo code code sempre code la la la la la la, la, la. Molto bene ragazzi, dai due vestiti in divisa, non ci ne eravamo neanche accorti ma siamo praticamente vestiti uguali, maglietta diversa ma molto simile, siamo appena usciti dalla visita delle grotte che sono molto belle da vedere, molto belle, ma le guide che ti accompagnano lasciano un po' il tempo che trova, sono molto fredde nelle spiegazioni, poco simpatiche e non riescono a tenere molto a bada i loro gruppi quindi... Ni ni, la visita merita le guide meno, perciò se volete venire voi lo sapete. Magari siete più fortunati di noi e avrete una guida molto più simpatica della nostra. Non lo so, fateci sapere. Ciao. Siamo arrivati a Putignano, siamo in anticipo, dobbiamo prendere il BB ma dopo le tre ce lo consegnano. Consegnano, ce lo consegnano. Ci consegnano il BB. Ci la consegnano chiave. la chiave del BB. Quindi noi da poveracci siamo andati a Lidl e abbiamo comprato pasta alla greca in offerta panzerotti che abbiamo già come vedete iniziato a mangiare e ora mangiamo se no lei mi sbrana le mani come ogni volta che ha fame io faccio i video al posto di mangiare si mangia later. ragazzi siamo finalmente arrivati nel bnb di putignano città con il Carnevale più antico d'europa almeno credo ci siamo rilassati un po' siamo fatti la doccia adesso siamo qua sul terrazzino con la Simo che si fuma la sigaretta che non si fa e questo è il nostro BB guardate che roba figa e adesso andiamo a farci un giretto e poi stavamo valutando di andare a mangiare in una ristomacelleria qua sembra che sia un po' di moda avere ristomacellerie quindi ti scegli la carne te la gridano, te la mangi e ti scassi di cibo a dopo di Putignano dove sono esposte un po' di statue in cartapesta della maschera Farinella, maschera tipica del carnevale di Putignano, questo qui è quello più simpatico, poi ce ne sono altre, originariamente dicono sia nato nel 1900 e qualcosa in bianco e verde, poi è stato un po' colorato tipo arlecchino e non so altro, quindi prendetela così, ciao! Stiamo arrivando alla braceria, bel vedere che ci è stata consigliata dal proprietario del BB, si sente già profumo di carne alla brace, si sta prendendo un buco nello stomaco. Fame. Tantissimo. Mm.